Ciao a tutti, mm, cominciamo questa chiacchierata mm, su come cominciare a tirare ad arco lungo. No, non, eh, assolutamente non vuole essere una guida esaustiva, mm, neanche un modus operandi su cosa, su cosa bisogna fare, diciamo che normalmente tutti gli istruttori vi hanno già dato tutte le dritte possibili, però una chiacchierata se vi siete persi qualcosa e qualche piccolo trucchetto per, per iniziare nel modo migliore io penso che eh, non fare troppi errori all'inizio è sempre, è sempre meglio anche perché guardate se ne fanno veramente tanti e poi bisogna comunque tornare indietro e recuperare il tempo il tempo perduto non è così semplice senza calcolare i soldi che si spendono in materiali che, che che ahimè eh, non servono molto o comunque non servono subito ma vediamo la sigla poi andiamo avanti in questa chiacchierata bene avete scelto avete scelto di tirare con l'arco nudo è un'ottima scelta è un'ottima scelta anche se ahimè è abbastanza difficile non saranno tutte rose e fiori eh, ci saranno molti intoppi ahimè e comunque se avete appena finito il corso avete sicuramente iniziato con l'arco olimpico e se volete iniziare con l'arco nudo spendete anche di meno perché eh, non dovete comprare miri di stabilizzazione, però ahimè eh, sappiate già da subito che eh, sarà impegnativo sicuramente è più impegnativo che tirare con l'arco olimpico questo filmato è dedicato a chi inizia a considerare di voler tirare con l'arco nudo avete finito, finito il poi? corso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 dai fondamentali che sono uguali per tutti i tipi di archi, costruiremo poi su queste basi, costruiremo quella che è la tecnica arco-nudo che è leggermente diversa dagli da altri tipi di archi. Intanto, allora di sicuro e sono assolutamente certo che i fondamentali li avete comunque acquisiti e i fondamentali eh, che avete acquisito per l'arco-olimpico sono poi gli stessi eh, assolutamente gli stessi che adopererete poi nell'arco nudo sono fermamente convinto che comunque la tecnica eh, che si utilizza con l'arco olimpico eh, la possiamo trasportare tranquillamente eh, anche nell'arco nudo comunque. ci sono delle piccole delle particolarità che comunque vanno subito eh, imparate e eh, se il vostro istruttore non, non ve la spiegate nel modo migliore eh, chiedeteglielo oppure andate a vedermi eh, le mie chiacchierate al riguardo ad esempio la presa sulla corda come si fa lo string walking come si va come è l'ancoraggio migliore per eh, per l'arco nudo qual è l'allungo migliore che prevede un ancoraggio tale da essere allineati anche con l'arco nudo perché con l'arco olimpico lo sappiamo è molto più semplice andiamo con l'indice sotto il mento e il, la corda al lato del naso è molto più semplice poi siamo, abbiamo un arco molto pesante stabilizzato è molto più facile trovare il corretto allungo l'arco nudo è un pochettino più difficile quindi ripassatevi senz'altro i fondamentali che è una, assolutamente una base di partenza essenziale ricordatevi che una piramide sarà tanto più alta e stabile quanto alla base sarà grande, quindi alla base ci sono i fondamentali, con i fondamentali ben radicati, ben stabili, abbiamo la possibilità di far crescere la nostra tecnica. Non ci sono, non ci sono scorciatoio su questo. Intanto, eh, la prima cosa che, che dovrete acquistare è l'arco. Intanto eh, l'arco io vi consiglio, senz'altro, secondo le vostre disponibilità, ovviamente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 per il momento non mettete pesi, ok? Poi ne parleremo anche di questo. Non mettete pesi, quindi potete tranquillamente utilizzare un, un arco per olimpico, ok? Quindi un'impugnatura un per arco olimpico tranquillamente, ma vedremo, approfondiremo questo, questo aspetto. Quindi nessun peso, ok? Mi raccomando, non si inizia, si inizia con nessun peso. È una buona idea. È una buona idea iniziare eh, a tirare al nudo senza pesi aggiuntivi. Mm, intanto i pesi aggiuntivi dobbiamo ben capire come sistemarli, quanto metterne e a cosa servono effettivamente. Ma sarà una chiacchierata successiva. Iniziamo senza. Iniziamo senza. Ah, intanto acquisiamo più informazioni proprio recettive. Quindi abbiamo più se il nostro corpo capisce meglio eh, cosa succede non preoccupatevi mh, se l'arco scalcia non scalcia tutte queste banalità eh, se acqu acquisirete una buona tecnica nessun altro nessun arco scalcia nessun altro nessun arco scalcia non scalciano gli archi tradizionali che sono super leggerissimi e sicuramente non hanno peso detto questo detto questo i pesi poi magari le metteremo in un, in un secondo momento però per il momento il nostro acquisto e la nostra il nostro proseguimento sulla tecnica facciamolo pure con arco senza pesi anche perché e lo vedremo adesso nel proseguo del video non è detto che poi cambiamo idea che compriamo poi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 non cinese, bottone minimo 50 euro non cinese. Ok, una buona impugnatura, poi vedremo sulle impugnature, ne parleremo poi eventualmente dopo. Allora, il riser, eh, se potete, se il vostro budget ve lo permette, prendete pure un... Eh, impegnate il vostro budget sul riser, perché poi sarà quello definitivo indipendentemente che sia già per arco nudo o no potete anche acquistare come ho detto un riser per olimpico l'occhio vuole la sua parte se vi piace acquistatelo eh, non ci sono grosse differenze tra per, comunque per il momento tra mh, un riser fatto apposta per olimpico e un riser fatto apposta per arco nudo eh, state cominciando non avete ancora minimamente le idee chiare credetemi e potete comunque acquistare un riser, il riser acquistatelo subito eh, di buona fattura eh, impegnate, impegnate i soldi lì perché un riser di buona fattura ha i bitoni eh, robusti eh, ha un sacco di cose che eh, nel tempo non si devono muovere nell'arco nudo è essenziale questo quindi un, un buon riser impegnate i soldi soprattutto nel, nel riser nel, nell'impugnatura, dopodiché eh, dovete a scalare eh, un buon bottone e un buon rest il rest ecco il rest è anche un, un, un accessorio importante perché nell'arco nudo non è come nell'arco olimpico quindi non ci vogliono rest rigidi ci vogliono rest morbidi perché eh, vedremo poi più approfonditamente anche questo eh, oltre ad avere una componente orizzontale la freccia avrà anche una componente verticale quindi il resto sarà importante quindi bottone rest per arco nudo potete tranquillamente cominciare con poco ad esempio lo spiegarelli ZT eh, costa poco e, e fa il caso vostro per arco nudo eh, un buon bottone non spendete pochi soldi non prendete quelli da 10 euro prendete un bottone degno di questo nome certo il Bater è il migliore in assoluto però costa 90 euro e, e potete cominciare con qualcosa di meno senza dubbio tutto, tutto cresce, gli accessori cresceranno poi con, eh, con la vostra tecnica e con la vostra passione per il tiro con l'arco, quindi per il momento state tranquilli, investite nel riser, nel bottone e nel resto. Eh, per flettenti e frecce che ovviamente tutti lo sanno, tutti lo dicono, sono molto molto molto più importanti, però per il momento, per il momento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 Mai. quindi io vi consiglio di iniziare qualunque sia la vostra corporatura di non iniziare mai con flettenti superiori alle 30 litri. effettive quindi al vostro allungo eh, misurate quanta forza occorre per andare in ancoraggio e, e acquistate dei flettenti che vi diano questa forza. non fatevi convincere ad acquistare flettenti eh, più buoni, con più libri, tanto le adopererete più avanti. Assolutamente no. Massimo 30 libri. 28 e meglio. Effettive. Quindi, se il vostro allungo è 29 pollici, acquisterete dei frettenti da 26 libri. Ok? Perché un pollice di allungo in più equivale a 2 libri di potenza necessaria per arrivare al controllo ahimè, ahimè l'errore più comune che si compie nel primo acquisto del proprio arco è il libraggio ahimè eh, è proprio così eh, sbagliamo tutti ma questo errore l'ho fatto pure io quando ho acquistato per la prima volta il mio arco ho sopravvalutato le mie forze non solo ho sopravvalutato le mie forze ma ho completamente sbagliato l'idea stessa Dell'acquisto dell'arco sul libraggio perché un libraggio anche adeguato al limite alle mie forze mi impedisce di acquisire una buona tecnica proprio all'inizio. Quindi io vi esorto, vi supplico, acquistate un paio di flettenti da poco, 70-100 euro nuovi si trovano, ma con poche libre. Diciamo da 24 libre effettive al massimo a 28-30 libre, non di più. Qualsiasi sia la vostra forza, qualsiasi sia la vostra corporatura, anche se siete Hulk, non superate mai le 30 libre effettive al vostro lungo. Quindi no, sapete che i flettenti sono la forza dei flettenti è per un lungo di 28 pollici e quindi dipende dal vostro allungo se allungate più di 28 pollici ovviamente farete più forza se allungate di meno farete meno forza quindi fatevi aiutare dal vostro istruttore e anche dal vostro negoziante però la, vostra, la, for la forza effettiva non deve mai superare le 30 lire diciamo che da 24 a 30 in modo da poter arrivare comodamente ai 18 metri che è la distanza eh, di gara che saranno le prime gare che voi farete o al massimo a 30 metri in modo tale che potete anche cimentarvi in qualche gara 3D per il momento, dove per l'appunto la distanza massima è di 30 metri. Questo è quello che è il consiglio che vi do io per iniziare. Quindi, attenzione, attenzione, attenzione a non superare il libraccio. Molto bene, eh, lunghezza dei flettenti.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 allora ancora per quanto riguarda eh, i flettenti c'è anche da considerare la lunghezza effettiva poi dell'arco, quindi sapete benissimo che i flettenti si comprano in tre misure normalmente short, medium e long che equivalgono poi a una lunghezza effettiva dell'arco di 66 pollici, 68 pollici e 70 pollici. Allora io sono un fautore eh, di non acquistare i 70 pollici, qualsiasi sia il vostro allungo soprattutto all'inizio, soprattutto all'inizio perché i flettenti più economici hanno una torsione eccessiva eh, verso i tips quindi io vi consiglio il primo acquisto di farlo o 66 o 68 quindi se proprio allungate oltre i 29 pollici prendete il 68 sotto i 29 pollici prendete i 66, proprio per evitare sui flettenti economici eh, questa torsione. Dopodiché sui flettenti top di gamma, sui flettenti successivi che comprerete con più libre quando avrete acquisito una buona tecnica, beh, lì è poi un, una questione poi personale e potete anche mm, vedere se proprio avete 30 pollici di allungo di andare sui 70, sui 70 sui flettenti long io sono per i flettenti al massimo da 68 però questa è un'idea mia un consiglio mio mm, sta poi a voi decidere tranquillamente su cosa su cosa fare mm, se i mandi giuseppe ha, ha sempre tirato con i 70 e ha vinto mille mille mille campionati mille mille mille campionati del mondo e ha sempre tirato con i 70 e addirittura anche alle volte con i 72 quindi è una diventerà poi una questione personale però all'inizio andate andateci cauti sui flettenti più lunghi perché potrebbero distrarvi specialmente sui, sui flettenti più economici ok diciamo che questa sera mh, ci fermiamo ci fermiamo qui eh, la prossima, la prossima puntata perché questa è divisa in due parti la prossima puntata vediamo anche dopo l'acquisto eh, del primo materiale come impostare nel modo migliore la tecnica già dall'inizio come allenarci e come e come non commettere sbagli eh, perlomeno eh, sul tiro ok grazie per, per adesso e, ancora una puntata per concludere Sì, ciao. Sì. Hai visto? Com'era? Ah, beh, va bene. Sì. sì, sì, sì, sì. Ok, va bene. Domani, domani, domani facciamo un altro. Ok, ciao allora. ciao, ciao, ciao, ciao. ciao.